Amici di Crino, bentornati con Mr. K e Buon 2018! Partiamo subito a razzo con i nostri nuovi video. Oggi parliamo di. 01320, la nostra punta rettificata rivestita in testa al T. Amici. Mi mancavano le tue battute d'autore. Parliamo di cose serie, quindi la nostra punta, eccola qui abbiamo detto è una punta rettificata quindi ottenuta per lavorazione partendo dal pieno questo cosa garantisce? garantisce un'ottima come potete quindi vedere dal 3d eccolo qui si tratta di una punta rettificata come abbiamo già detto, la punta rettificata garantisce delle prestazioni migliori rispetto a una punta rullata, soprattutto per quello che riguarda la finitura del foro. Parliamo adesso dell'affilatura della nostra punta. Guarda qui, zoom. zoom, La nostra punta infatti presenta una filatura a 118 gradi e lo split point. Come vi ho già spiegato in un altro video, l'affilatura a 118 gradi è aggressiva e grazie anche allo split point permette una fase di centratura molto molto migliore di una punta affilata a 130 gradi. Se non vi ricordate la differenza tra una filatura a 118 e 130 gradi, vi lascio il link qui sotto. Studia. Parliamo adesso però della caratteristica principale di questa punta ovvero il suo rivestimento al tin nitruro di titanio. Il sottile strato di rivestimento viene depositato su circa un terzo della lunghezza dell'elica e ha principalmente due scopi Prima caratteristica del rivestimento al nitruro di titanio è quello di aumentare la durezza del tagliente fino a 2300 Vickers. Questo permette alla nostra punta di forare materiali con una resistenza fino a 900 N per millimetro quadrato. Seconda caratteristica del rivestimento al tin è il fatto di... ma no, come posso dire? Seconda caratteristica del rivestimento al tin è che l'evacuazione del trucciolo durante la fase di foratura perché? Perché il coefficiente di attrito del okay. perché? Perché il coefficiente di attrito del rivestimento al team è veramente veramente basso basso basso Per cui permette una migliore evacuazione del trucciolo rispetto a una normale punta rettificata la nostra 01320 è disponibile in gamma da 2 mm fino a 13, con passo da 025. Ricapitolando quindi, la nostra punta rettificata con rivestimento al tin è l'ideale per tutte le lavorazioni su metalli, acciai, alluminio, ferro e materiali in genere ferrosi, con resistenza fino a 900 N per mm2. Come già detto si tratta di una punta ideale per le lavorazioni veloci, grazie all'aggressività dei taglienti con affilatura a 118 gradi, e per utilizzo su trapani e avvitatori manuali, grazie allo split point che favorisce la fase di centraggio. La parola d'ordine del 2018 è sempre quella, continuate a seguirci su tutti i social cercando Crino Tools perché solo Crino ti fa formare. Sto forando, prego non mi disturbare Every night in my dreams I see The film Ma ah, piuttosto mi schianto sull'iceberg